realizzare questo caldissimo maglioncino scaldacuore che io ho deciso di chiamare scaldacuore rose perché quanto riguarda il filato io ho deciso di utilizzare il filato della mistrico filati linea giugiola che se ricorderete ho già utilizzato perché ha appunto un maglione che è chiamato giugiola questa volta ho optato per il colore numero 7 che è questo colore del diciamo del rubino e vi ricordo vado a leggere per non sbagliarmi ha scritto qui che ogni gomitore da 50 grammi misura 130 metri per poter realizzare questa maglia da cuore che è una taglia s io ho utilizzato 300 grammi di questo filato lavorando sia con un numero 6 che con l'uncinetto del numero 5. Per quanto riguarda naturalmente il filato vi lascio il link in descrizione da cui potete acquistare sul sito Filati il mio stesso filato anche in altri colori. Io ho realizzato in un colore rubino ma secondo me questo scaldacore verrebbe benissimo anche con il colore del nero o del blu. Per quanto riguarda una taglia M vi dico già che dovete andare a prendere almeno 400-450 grammi. Per una taglia L io vi, vi consiglio tra i 550 e i 600 grammi di filato per quanto riguarda la lavorazione invece si parte da sotto quindi si lavora come se si stesse lavorando un cardigan mi avvicino così lo vedete bene è una lavorazione semplice sono due giri che vanno sempre ripetuti e si lavorano eh, quindi, quindi come se un unico pezzo come se si stesse lavorando un cardigan fino ad arrivare alla sotto al seno naturalmente voi potete fare la, uh, questa uh, maglia più corta che vi arrivi qui più lunga quindi che vi arrivi uh, tipo anche fino alle ginocchia dipende un po dall'utilizzo che ne volete fare una volta arrivata sotto al seno si vanno a cucire, cioè non si cuce ma si vanno ad unire insieme le parti sempre con l'uncinetto una volta unite le parti io sono passata da lavorare dall'uncinetto numero 6 a quello del 5 perché sopra lo volevo più aderente ma voi potete continuare benissimo a lavorare con l'uncinetto numero 6 in questo caso mi raccomando se si siete una taglia S è a andata a prendere almeno un gomitolo in più di filato una volta arrivata all'altezza del al eh, sopra il seno si divide la parte dietro dalla parte avanti si vanno per a cucire le spalle e una fatto ciò si vanno a fare le maniche per fare le maniche io ho scelto un punto diverso perché come potete vedere qui è bello forato ma siccome questa è una maglia a scaldacuore che io voglio indossare come in questo momento sotto dei vestitini che ho smanicato ma col collo alto ho deciso di fare un punto molto più coprente per le maniche in modo da poterlo anche utilizzare sopra quei top a collo alto ma che sono a giro maniche quindi qui abbiamo l'apertura, molto comodo, molto leggero e invece l'abbiamo coprente caldissimo alle spalle vi posso assicurare che in questo momento, anche se non ho niente sotto perché è a giro maniche non sento alcun tipo di freddo, cioè sono veramente molto calda anche perché il giugiola è un filato caldissimo che io ho adorato ho quella maglia che ho realizzato con giugiola che sto indossando tantissimo Detto ciò, spero che anche questa maglia semplice ma veramente particolare per il modo in cui l'abbiamo creata vi piaccia e che desiderate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Concentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Concentare e Spruzzare oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Concentando con i filati e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia scaldacuore io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filato linea giucciola Il colore è lo 07, che è questo colore rosso o color rubino. Allora, lavorerò con un il numero 6 e io farò vedervi un vi farò vedere un campione del motivo che andremo a fare. Vi dico già che io nel campione ho montato 35 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria ne monterò 125. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 15, a cui poi vanno aggiunte 5 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine quindi mi raccomando Multiplo di 15 più 5 catenelle per fare questa maglia scaldacuore misuratevi la larghezza dei fianchi o la larghezza del seno in base a cosa avete più largo e in base a quello andate a montare tante catenelle di quanto ve ne servono. Secondo me, per una taglia M basta aumentare di 3 motivi in più rispetto a me, massimo 4, per una taglia L 6-7 motivi. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie 35 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Devo andare a realizzare un totale di 5 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi due già le ho realizzate, vado nella catenella successiva, 3. Vado nella catenella successiva, 4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 entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta vado nella maglia alta nella catenella e vado, successiva vado a fare la mia seconda maglia alta Catenella successiva vado a fare la mia terza maglia alta, catenella successiva quarta maglia alta, catenella successiva quinta maglia alta 3 catenelle 1 2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 salto 3 catenelle ricomincio da capo quindi questo è quello che andremo a ripetere per tutto il nostro primo giro e sia sì, 5 maglie alte 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle ricordandovi solo che quando fate il secondo archetto di 3 catenelle dovete saltare 2 maglie 2 catenelle invece che 3 Terminiamo il primo giro, dopo aver fatto le 3 catenelle, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Catenella successiva, entriamo e andiamo a fare una seconda maglia alta. Catenella successiva, entriamo e andiamo a fare la nostra terza maglia alta. Catenella successiva entriamo e andiamo a fare la nostra quarta maglia alta. Oops. Catenella successiva, quindi ultima catenella, entriamo e andiamo a fare la nostra quinta e ultima maglia alta. E abbiamo terminato così il nostro primo giro secondo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta quindi una due tre vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte una abbiamo già fatta successiva 2 vado a maglia alta successiva 3 maglia alta successiva 4 maglia alta successiva 5 catenella di separazione prendo il filo scusate tiro un po di filo altrimenti ok prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle ma non nel primo entro nel secondo quindi di quello che mi separa le due maglie alte e vado a fare 3 maglie alte non chiuse quindi una maglia alta non chiusa, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, prendo il filo, rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, e di nuovo ad affare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, prendo il filo, rientro, due. Prendo il filo, rientro tre. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione. Prendo il filo, rientro e di nuovo tre maglie alte chiusi non chiuse, quindi una maglia alta non chiusa. Seconda maglia alta non chiusa. Terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione prendo il filo e ricomincio da capo quindi abbiamo fatto 5 maglie alte una catenella e tre gruppi di tre maglie alte chiusi insieme separati da una catenella quindi ricominciamo e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 maglia alta successiva 2 maglia alta successiva 3 maglia alta successiva 4 maglia alta successiva 5 catenella di separazione prendo il filo entro nel secondo archetto di 3 maglie alte che mi separa le due maglie basse e di nuovo vado a fare il mio primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme quindi vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse una rientro 2 rientro 3 3 chiudo le 3 maglie alte insieme catenella di separazione e di nuovo prendo il filo rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse quindi 1 2 3 chiudo le 3 maglie alte insieme catenella di separazione prendo il filo rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse 1 2 3 chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione e ricomincio da capo quindi questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro Termina il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 23 4 e 5, entrando nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta. Ho terminato così i due, due giri e che questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Vi faccio rivedere solo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto alla base iniziale. Ci giriamo. Ci giriamo con la lavorazione ed io andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 3 4 perché una equivaleva alla mia prima 3 catenelle che alla mia prima maglia alta quindi ne ho 5 e vado a fare 3 catenelle 1 2 3 vado tra i primi due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado tra il secondo e il terzo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo una maglia alta sopra ogni maglia alta 2 3 4 e 5 3 catenelle 1 2 3 e vado a fare una maglia bassa tra le prime due gruppi di 3 maglie basse 3 catenelle 1 2 e 3 vado tra il secondo e il terzo gruppo di maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 e 3 e si termina poi il giro andando a fare 3 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi questo è il nostro motivo, sono i due giri che andiamo sempre a ripetere, io arriverò fin sotto al seno e poi vi farò vedere come unire la, le due, le, le, il nostro, dal nostro cardigan, perché adesso in questo momento è come se stessimo lavorando un cardigan, vi farò vedere come unire e come trasformarlo in una maglia allora ho ripetuto il giro per ben 12 volte quindi due giri scusatemi per 12 volte e sono quindi arrivata adesso a dover unire la mia maglia perché come vi ho detto io la voglio la aperta sotto ma che poi sotto al seno si chiude sul davanti e per fare questo adesso andremo a fare io devo tornare a fare il primo giro ma la prima maglia alta quindi questa Invece di andare a fare 3 catenelle ne andiamo a fare soltanto 2, quindi una e 2, che qui però quindi è una maglia alta non chiusa, ma lo capiremo bene quando andremo a terminare il giro. E adesso vado a lavorare normalmente le mie maglie alte, cioè lavoro normalmente il mio primo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Le 3 catenelle e così via quindi si lavora normalmente il primo giro ma vi farò vedere come terminarlo in modo da chiuderlo insieme alla pezzo sull'altro pezzo allora sto terminando il giro ho fatto le mie 4 maglie alte devo andare a fare l'ultima ma entrando nella terza catenella non vado a fare una maglia alta ma una maglia alta non chiusa quindi entro nella terza catenella E vado a prendere il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa. Poi entro nella seconda catenella della maglia alta non chiusa che avevo fatto all'inizio. Prendo il filo e chiudo le maglie alte insieme in questa maniera. Ho così chiuso la maglia. Vedete, quindi qui sarà aperta sotto, ma sopra andremo a chiudere. Ora, però, noi qui abbiamo un totale di una, due, tre, quattro. Due maglie alte insieme che contiamo come 5, 6, 7, 8 e 9 maglie. Dobbiamo fare in modo di arrivare ad averne 5 e andiamo a fare in questa maniera. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Nelle ultime due maglie alte andiamo invece a fare due maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella penultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e adesso continuo a lavorare il mio secondo giro normalmente. Quindi catenella di separazione, prendo il filo, vado nel secondo archetto di 3 catenelle e vado a fare i miei gruppi di 3 maglie alte. Quindi continuo a lavorare normalmente, e vi farò vedere come andare a terminare poi il nostro secondo giro ok sto terminando il secondo giro e vado a fare in questa maniera vado dove ho la prima delle mie maglie alte realizzo una maglia alta non chiusa vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta successiva e chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella Benissimo, adesso dobbiamo ritornare a fare il primo giro, ma rifacciamo ancora una diminuzione, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e una maglia alta non chiusa dove ho le tre maglie: due maglie alte chiuse insieme, in questa maniera. Catenella di separazione, e 2 catenelle, eh, scusatemi, 3 catenelle e torniamo a lavorare normalmente il nostro primo giro. Quindi vado tra le due maglie alte, tra i due gruppi di maglie alte chiusi insieme, e realizzo una maglia bassa. Quindi torniamo a lavorare normalmente il nostro primo giro e vi farò vedere poi come terminarlo.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 un'altra maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la maglia alta successiva e vado a terminare il primo giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima quindi vedete adesso siamo tornati ad avere 5 maglie alte perché noi adesso faremo una maglia alta dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, quindi avremo 5 maglie alte come le abbiamo nelle altre strisce. Infatti noi adesso andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e una maglia alta dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme. E faremo la stessa cosa quando andremo a finire il giro, una maglia alta dove stanno le due maglie alte insieme. Una maglia alta dove abbiamo la maglia alta in modo appunto da avere le nostre 5 maglie alte e continuiamo a lavorare normalmente. I nostri giri Io adesso devo fare il secondo quindi continueremo a lavorare normalmente. Il primo e il secondo giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. A quel punto dividerò la parte dietro dalla parte avanti allora da quando ho unito eh, la parte della sotto della maglia io ho ripetuto il motivo per 5 volte quindi due giri li ho ripetuti per 5 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori per mettere i marcatori io mi sono andata a contare le um strisce se così vogliamo dire dove ho i gruppi di maglie alte chiusi insieme tenendo presente che io ne ho 8 quindi ne ho messi 4 avanti e 4 dietro però voi per mettere i marcatori oltre che contare il, le strisce di um, eh, gruppi di tre maglie alte contate anche le strisce di maglie alte dovete fare in modo che la striscia qui che abbiamo unito vi vada proprio sul davanti e quindi dividere la parte avanti dalla parte dietro in modo che questa vi vada avanti se avete un numero dispari di, ehm, di gruppi di, eh, di tre maglie alte chiuse insieme, allora quello dispari lo dovete mettere dietro perché voi dovete avere il fatto che qui sia sul davanti. In questo modo io come strisce di maglie alte mi trovo 3 dietro tre avanti e due laterali quindi quando andate a mettere i marcatori la cosa che dovete tenere pre presente che dovete prestare attenzione è che la striscia di unione dei lati della, della maglia quindi da quando abbiamo lavorato separatamente siamo andati a unire sia al centro sul davanti dovete tenere presente questo e poi potete andare a mettere i vostri marcatori io quindi sono riuscita a mettere il marcatore in questa maniera ho quattro strisce di tre mai di gruppi di tre maglie alte sul davanti e 4 dietro e ho tre strisce di maglie alte avanti e 3 dietro e due di laterali nelle due laterali nella terza maglia sono andata a mettere il mio marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte adesso vi faccio vedere come andremo a lavorare Vi dico già che io qui stacco il filo, vedete ho staccato il filo perché mi aggancerò direttamente dove ho il marcatore in modo da poter lavorare la parte avanti e poi la parte dietro. Quindi qui ho staccato il filo e adesso andremo a lavorare qui e torneremo a fare i giri di andata e ritorno solo che leggermente diversi rispetto a quelle che avevamo giù perché qui noi iniziamo e finivamo con 5 maglie alte, mentre qui e qui inizieremo e termineremo con 3 maglie alte. Ed eccomi qui a iniziare a lavorare la mia parte avanti come vedete io qui ho il marcatore dove ho la terza maglia alta del gruppo di 5 quindi la vado a togliere mi infilo con l'uncinetto prendo il filo e vado a realizzare le mie prime 3 catenelle che equivalgono la mia prima maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, realizzo una terza maglia alta e vado a lavorare normalmente il mio primo giro. Quindi 3 catenelle, vado tra i due gruppi, tra i primi due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra il secondo e il terzo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1 e 3 e torno a lavorare normalmente le mie 5 maglie alte quindi io continuo a lavorare il mio primo giro fino ad arrivare all'altro marcatore dove vedrò farvi vedere come terminare e come iniziare il giro successivo sto arrivando vedete dove ho il secondo marcatore quindi ho lavorato tutto il primo giro e vado a terminare in questa maniera vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta e posso togliere il mio marcatore e passare a lavorare il secondo giro dove andremo a lavorare girando il lavoro andremo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta, successiva, e di nuovo una catenella. Saltiamo la prima, ehm, le prime 3 maglie. Le prime 3 catenelle andiamo nel secondo archetto di 3 catenelle andiamo a fare i nostri gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme quindi questi sono i giri che lavoreremo normalmente sono sempre due giri solo che adesso inizieremo e termineremo con 3 maglie alte quando andremo a lavorare la parte dietro mi raccomando si lavorano sempre all'inizio alla fine 3 maglie alte la prima e l'ultima va fatta: dove abbiamo la prima e l'ultima della parte avanti quindi una due tre e se iniziamo una due e tre io adesso continuo così fino ad arrivare alle spalle, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a cucire all'altezza delle spalle per poi fare le maniche. Allora, ho terminato sia il pezzo avanti che il pezzo dietro, ho ripetuto il giro per 5, cioè il motivo per 5 volte, quindi di nuovo 5 volte, sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire. Per cucire io ho cucito per 7 cm sia da questo lato che da quest'altro lato e adesso posso andare a fare le mie maniche. Per realizzare la manica io utilizzerò sempre l'uncinetto del 5 però cambierò punto andremo a fare un punto dove ci saranno ehm, le maglie alte chiuse insieme e giri di maglie basse ma vi faccio vedere subito allora come primo giro io mi aggancio con l'uncinetto sotto dove ho l'apertura della manica e vado a fare due catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa quindi 1 e 2 Prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse. Una e rientro due. Chiudo le tre maglie alte insieme. catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta orizzontale, quindi qui, e di nuovo vado a fare tre maglie alte non chiuse. Una, due e tre le tre maglie alte insieme catenella di separazione e ancora vado dove ho la maglia alta orizzontale successiva e vado a fare tre maglie alte non chiuse una due e tre chiudo le tre maglie alte insieme catenella di separazione continua andando sempre dove ho la maglia alto orizzontale facendo le mie tre maglie alte non chiuse io continuo così per tutto il giro e vi dirò alla fine quante eh, quanti gruppi di tre maglie alte chiusi insieme ho. mi raccomando se voi dovete allargare un po di più o stringere o per stringere potete saltare una maglia alto orizzontale per allargare dove avete una maglia alto orizzontale andato a fare due um, gruppi di tre maglie alte chiusi insieme invece che una dipende sempre questo non, vi, non lo ripeterò ogni video da come volete fare la manica, se è aderente, se è un po' più larga, se è un po' più stretta, quindi in base a quello decidete quanti andare e eh, quanti eh, gruppi andare a fare. Io adesso finirò il giro, vi dirò alla fine quanti gruppi ho ottenuto e poi farò vedere come realizzare il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto gli ultimi tre gruppi di tre maglie alte chiuse insieme, vado a fare una catenella e io vi dico che ho 19 gruppi di tre maglie alte chiuse insieme finisco il primo giro entrando nel primo gruppo e andando a fare una maglia bassissima secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione vado nell'archetto successivo di una catenella e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa quindi catenella di separazione archetto successivo di una catenella vado a fare una maglia bassa catenella di separazione archetto successivo di una catenella entro e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione e continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro terminato il secondo giro ricominceremo dal primo quindi due che i due giri che dobbiamo andare a fare sono questi qui e vi farò rivedere un attimo come fare di nuovo il primo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto la maglia bassa e la catenella di separazione entro dove ho la maglia la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere adesso vi faccio vedere un attimo come rifare il primo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella mi alzo prendo il filo e vado a fare tre maglie alte non chiuse una due e tre chiudo le tre maglie alte insieme di separazione prendo il filo vado nell'archetto successivo e di nuovo ad fare le mie tre maglie alte non chiuse 2 e 3 chiudo le tre maglie catenella di separazione ricomincio da capo e quindi questi sono i due giri e adesso continuerò farà una manica lunga quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questi due giri Allora, ho terminato la prima manica, ho ripetuto i due giri per 23 volte, adesso andrò a fare la seconda manica e poi deciderò se fare qualche collo a, allo scollo <ride> o se lasciare invece la maglia così com'è.